del sole oh, il sole allora ciao a tutti ragazzi in merito all'ultimo video eh, di settimana scorsa sulla, sulla mia verità, sulla mia teoria no? sui fantasmi eh? Eh, consiglio chi non l'avesse visto di andarlo a rivedere è sul canale eh, mi sto recando praticamente eh, in un luogo dove eh, uno non conosco di preciso dove sia questo luogo e due non ne conosco la storia è un esperimento, voglio provare a fare questa cosa eh, proprio per capire se eh, essendo condizionata eh, dalla storia che leggo di un determinato luogo possa io influire eh, e diciamo eh, interagire con la strumentazione quindi io di questo luogo eh, non so praticamente nulla eh, la ricerca l'ha fatta Alessandro e lui mi ha detto prendi vai in questo luogo eh, e, e vedi cosa c'è prova a indagare e lui conosce la storia sto, ci sto andando di giorno perché io di solito eh, i posti o li conosco quindi li ho già frequentati mattino, pomeriggio, sera cioè li ho piantonati per, proprio per vedere che tipo di gente li frequenta e chi no gli orari, i giorni della settimana e tutto invece in questo luogo vado di giorno perché non, ne con, non lo conosco la prima volta che ci vado e non ho effettuato comunque un sopralluogo Anche per non rimanere condizionata dall'ambiente Perché non so che ambiente troverò E quindi preferisco andarci di giorno Per essere un pochino più prudente e La mia intenzione comunque è di andarci ora Non sapendo la storia E comunque ritornarci Dopo Avendo consapevolezza di quello che invece è accaduto Quindi ricapitolando Ci andrò adesso non conoscendo la storia. Dopo me la farò raccontare e ci ritornerò di notte. Lo scopo è quello di dimostrare se avrò dei risultati diversi. Seguitemi. Ecco, già incominciamo male. Già devo prendere una stradina di campagna. Tanto adesso è una stradina che devo percorrere a piedi. Andiamo. Allora ragazzi, sono arrivata al punto in cui devo proseguire ancora un po'. Lo vedete con quel ponticello lì? Ok. Devo andare al secondo che sarà più avanti. E poi da lì addentrarmi verso sinistra. Andiamo. preciso l'ale ok inizierò a fare delle domande e eh, vediamo iniziamo con il K2 Allora, sono venuta qui per scoprire se è avvenuto qualcosa in questo luogo.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 C'è qualcuno, per favore? Sono presenti energie qua in questo momento? Cos'è successo qui? Qualcuno si è fatto male? qualcuno è morto qui c'è qualcuno che vuole dirmi qualcosa ok prova a chiedere conferma qualcuno sta interagendo con questo strumento che ho in mano questa scatolina nera Puoi rifarlo per favore? Ok, l'ho fatto una cosa proprio lieve, lieve, lieve, lieve, lieve. Sei una donna? Sei un uomo? Ti è successo qualcosa di brutto qui? Ok. L'ha illuminato fino all'arancione. Ti va se... Parliamo attraverso un altro strumento? Se sì, accendi le lucine. È uno strumento in cui puoi sentire anche la tua voce. Ti va se lo usiamo, se ti faccio alcune domande? Vuoi continuare a parlarmi attraverso il K2? Ti piace di più accendere le lucine? Provaci ancora. Accendi le lucine di questo strumento. Ci sei? Ok, bravissimo. Bravissimo. va di raccontarmi un pochino di più su quello che è successo qui se si sì, accendi le lucine come hai fatto prima ok uh, una cosa voglio capire una cosa è successo a te in particolare qualcosa qui? Se sì... Ok, ok, ok. Allora accendo l'altro strumento. Magari puoi incominciare a dirmi come ti chiami. vai di dirgli il tuo nome quanti anni hai? Ora. Vuoi parlare attraverso questo strumento, per favore? Raccogli tutta l'energia che hai e prova a comunicare con questo strumento. Cosa ti è successo qui? C'è qualche altra presenza... che vuole parlare con me? ma vengono da là in fondo c'è qualcuno qui? prima è interagito con il K2 che cioè quello strumento nero che si illuminava le lucine hai provato a fare illuminare le vicine con questo se vuoi puoi farmi ascoltare la tua voce puoi ripetere più forte per favore? fatto del male qui? Vi è successo qualcosa di brutto? Allora ragazzi, volevo solo dire che mi sento tranquilla, ok, sarà perché comunque eh, è giorno e quindi il posto non è lugubre alla luce del giorno però comunque ci sono anche dei, dei passanti quindi c'è gente che, gente che eh, porta a passeggio i propri cani, c'è gente che gira in bicicletta quindi non, non mi mette particolarmente ansia. E e sottolineo questa cosa perché comunque va a, diciamo così, a, a dare credito alla uh, teoria che dicevo uh, sulla suggestione, no? sul fatto che tu non sei suggestionata comunque dal, da, anche dal luogo, quindi sei anche uh, abbastanza interiormente tranquilla <coughs> e, uh, e quindi questo non... Uh, Diciamo che secondo me vanno a togliere buona parte dei fenomeni, poi che qualcosa ci sia quello è, eh, non si mette neanche in, dis in discussione, nel senso che qualcosa avviene. Mm, diciamo che togliendo tutta quella parte di suggestione, mm, di mm, suggestione diciamo ambientale, no? quindi il posto lugrube che non ti, met ti mette abbastanza ansia e tutto, e togliendo quella parte di autosuggestione quindi eh, della lettura della storia mh, gran parte dei fenomeni li vai ad abbattere eh, ovvio che non mi posso basare solo su un esperimento quindi solo su questo non, non mi posso, ne dovrei fare altri no? per capire se è veramente così però questo è già un inizio eh, vediamo di proviamo ancora a fare altre domande e vediamo se succede qualcosa anche se io una, una voce l'ho sentita eh. un qualcosa ho sentito ancora chi è che c'è qui con me? Chi è che sta parlando attraverso questo strumento e che sta cercando di farmi sentire la sua voce? Ho sentito. uomo che mi ha risposto con il K2? Sei la stessa entità? Con me. che tipo di energia sei? me lo puoi dire questo? che tipo di energia sei? Come ti chiami? Dimmi il tuo nome, per favore. Come ti chiami? qualcuno ha urlato